Dottoressa Chiara Rivetti, eh, segretario della NAO Assomed Piemonte. ANAO è in trincea per la difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Perché? E cosa occorre fare per salvare, provare a salvare? Forse queste sono le ultime possibilità di farlo. Dunque, siamo in trincea perché negli ultimi anni sono stati tagliati in Piemonte 1.500 posti letto, mancano circa 1.000 medici ospedalieri e il rischio è che attualmente per eh, avere una adeguata cura il paziente debba rivolgersi al privato e quindi pagare di tasca propria eh, le prestazioni sanitarie. Questo significa che le diseguaglianze in salute stanno progressivamente aumentando, che chi non ha soldi non riesce a curarsi e chi ehm, non ha soldi deve per forza abbandonare le cure. Credo che l'unica possibilità che abbiamo è unirci, unire tutti i sindacati, unirci con la popolazione, con i pazienti e chiedere tutti a gran voce un investimento nella sanità pubblica perché venga eh, in qualche modo garantito il diritto peraltro previsto dalla Costituzione alla cura gratuita per tutti. Grazie dottoressa.